Ciao, noi siamo le studentesse e gli studenti di Progetto Palestina, eh, ormai da più di 5 anni portiamo avanti delle attività all'interno dell'Università di Torino e della città di Torino, a volte a sensibilizzare la società civile su quello che sta accadendo in Palestina. Anche oggi lo facciamo, uh, siamo qui in piazza perché vogliamo uh, manifestare solidarietà al popolo palestinese, vogliamo soprattutto fornire e dar voce a una narrativa che spesso sui media, sui TV, sulle tv e sui telegiornali uh, non è presente. Cioè la narrativa è la realtà del popolo palestinese che continua a vivere sotto bombardamento, da più di 70 anni è in atto un progetto di... Uh, colonialismo volto a despellere forzatamente il popolo palestinese e quindi siamo qui eh, in solidarietà al popolo palestinese e vi invitiamo tutti e tutte a seguire Progetto Palestina.